buongiorno direttamente dalla macchina oggi perché c'è un vento fuori che non vi dico allora io sto continuando il test di questo prodotto trucco più che prodotto un trucco per guardate la collana Pesa da wish", per fare durare di più il make up soprattutto nella palpebra superiore che a me piange sempre tantissimo e in teoria si scioglie sempre il trucco dunque oggi giornata ventosa quindi sicuramente mi piangeranno gli occhi aspettate che vi metto fermi ecco e quale miglior momento per testare adesso ho qualche commissione da fare sono le eh, le 13 e <ride> mi devo procurare un supporto ma sta arrivando l'ordinato quindi sta arrivando ed è eh, comunque sono Volete stare ferme lì? Sono le 13:20. Come sempre io ho i giri da fare in questi frangenti quindi sempre il volo, vi faccio vedere il trucco come adesso, e poi dopo vediamo a fine i giri quando prenderò il vento inizierò a piangere. Sono già stata in posta oltretutto. E se regge, se regge, ma questo ve lo dirò poi alla fine, se per caso anche in questo caso, oltre ad aver provato col sole e a retto, se regge anche con come si dice, con il, mi ha parcheggiato attaccata, complimenti, intelligenza go go, se regge anche con eh, il vento e quindi con la lacrimazione ancora e poi oltretutto c'ho anche l'allergia, vi faccio un video dove vi faccio vedere questo trucchetto perché è una cavolata, soprattutto perché l'occhio che piange molto, allora vi mostro intanto, vedete che ok per adesso è tutto intatto e vediamo a fine giri allora che cosa devo fare allora cioè, sto provando questo rossetto di Dior che è bello è eh, molto bello però è un po' cremoso tende a andare un po sui denti quindi tengo a controllare sto pensando ai primi giri che devo fare mm. devo andare a comprare delle cose per la casa Devo andare a vedere dei prezzi da un altro negozio, quindi per un pochino ce ne ho. Ok, direi che possiamo iniziare ad andare. Eccoci qui. Allora, primo aggiornamento, sono stata da Tigotà. Guardate. Ancora perfetto. Allora, ho preso... C'è la raccoltazione del make-up, quindi ho preso... Devo davvero cambiare postazione, lo so, portate pazienza ok, più o meno eh, ho preso varie cose comunque sia cose per la casa quindi non è che sto a farvi vedere bene però con la rottamazione del make up c'è lo sconto del 25 portando degli articoli usati quindi quindi oh, da lì non vi muovete più quindi ok allora quindi ho preso, ho fatto scorta con i miei correttori classici della Essence perché eh, costerebbero 1 euro e mm, No, 2,49 scontati comunque del 25%, quindi ci togliamo 62 centesimi, il solito, le gocce asciuga smalto che costerebbero 2,49 e ci togliamo 62 centesimi poi la cipria, la cipria che questa è fantastica, e costerebbe 3,59, ci togliamo 90 centesimi, sempre con lo sconto delle 25. Poi ho trovato in offerta, questi li voglio provare, sono semi di lino della Parisienne, quindi un siero per semi per i capelli, e dice di costare... 1 euro e 99 ero curiosa di provarli quindi ok le altre cose ho preso della carta igienica, dello scottex alcune cose per la casa, dell'alcol quindi non credo che vi interessino più di tanto noi adesso mettiamo via il pacchettino ok e direi di continuare i giri perché cosa devo fare ancora? Fammi pensare. fatemi pensare ah si, sì, devo andare a vedere dei prezzi da Arca Planet per capire se è meglio comprarli in negozio oppure online perché le promozioni sono un po' così a caso quindi non lo so mai ma vi aggiorno e poi dopo altre cose che mi ricordo oh, comunque ecco vado. qui con il nuovo aggiornamento intanto sto mettendo via la roba come sempre dunque in questo caso qui vento ormai c'è anche freddo ma stiamo sempre bene quindi ultimo test e poi guardiamo eh, ho trovato alcune cose come immaginavo effettivamente costano meno, in questo caso, le crocchette che compro online rispetto a quelle che compro in negozio, che comunque sono sempre loro, quindi non vado alla concorrenza, però a volte le promozioni, alcune volte mi conviene, alcune volte no, perché... e quindi abbiamo guardato, e va benissimo così. Adesso abbiamo l'ultimo giro, io intanto continuo a fare cose. Abbiamo l'ultimo giro, e poi dopo direi che, visto che sono le... 14.30 e alle 15 mi va online un video ma va online in automatico quindi non è un grosso problema direi che è caso di darsi una mossa e, e quindi qui. allora Andiamo. questo era l'ultimo giro anche perché sono le, eh, le eh, 3.10 quindi e ora che vado a casa perché mio marito deve muoversi lui inizia a uscire un sole anche se comunque sia c'è vento allora oltre al fatto che ha retto, ha retto perfettamente sia attimo al sole che al vento quindi a brevissimo vi faccio il tutorial su come ho fatto questo piccolo trucco che non lo so, io me lo sono inventata, magari esiste, non lo so, vi farò vedere perché secondo me con tutti i test che ho fatto è una cosa interessante e niente, se vi è piaciuto il video, se vi piace venire in giro con me per queste spese folli flash flash super lampo, ah sono appena stata cop a proposito perché avevo alcune cose da prendere e oltretutto io uso la macchinetta per fare lo scan così in teoria salto la fila che si chiama Salta la fila, boh, non lo so. E stranamente dovevo fare il controllo prodotti. Comunque era giusto, quindi ho solo perso tempo. Fortuna che avevo solo 12 prodotti, non avevo il carrello pieno perché un po' rompe le scatole. Comunque sia, se vi è piaciuto questo tipo di video, comunque, se, come sempre, se vi tengo compagnia, fatemelo sapere con un like. Mi raccomando anche di iscrivervi al canale, così non perderete le prossime video. Di get ready with me. I prossimi video dove venite con me Intanto testiamo qualcosa Ah sto testando anche il fondotinta Della Essence E Si sta lucidando un pochino ma nemmeno tanto Quindi invece il Rossetto Non sta reggendo tanto E oltretutto costa una follia Quindi vi farò sapere comunque sia E niente al prossimo video ah, Ciao